Cari amiche e cari amici di Re Italia ben ritrovati oggi è martedì 16 giugno collegato con me il maestro Espedito De Marino musicista e importante rappresentante della musica napoletana nel mondo siamo quindi rimasti in zona partenopea buongiorno Espedito buongiorno Monica come sta? Bene, ben ritrovato. Senti maestro, Cazzi. ma per voi napoletani che cosa rappresenta l'isola di Capri? Te lo chiedo perché ne, ne stavamo parlando, è un'isola tra l'altro ha fatto germogliare, ha fatto nascere tanti amori di grande star, di grandi eh, dive come la divina Callas e Onassis. Eh, eh. La campagna, come sai, è ricca di bellezze paesaggistiche, ma a Capri il buon Dio si è compiaciuto. E lì, secondo noi, ha ripristinato l'alleanza fra il cielo e la terra. Quindi per noi il ha una sacralità importantissima. Senti, vuoi raccontare tu ai nostri telespettatori, soprattutto a coloro che sono eh, più, più giovani, chi era Roberto Murolo, con cui tu hai avuto un rapporto non, non solo professionale, ma anche umano? Bellissimo. Un rapporto importantissimo. Dal 1987. Al 2003 sono stato a fianco di questo grandissimo artista che non era solo un grande artista come hai ribadito, ma soprattutto era il modus vivendi, cioè era la napoletanità, era la sintesi tra Edoardo Totò, Peppino, i del teatro e della canzone napoletana, era il presepe, era San Gregorio Armeno. Era capri, come dicevi fino. questa era la sintesi, era di un'umanità bellissima ed era la napoletanità incarnata. E, e, e quindi il, il rapporto è stato meraviglioso e come dicevi tu, chi piaceva trasferire ai giovani questo modus vivendi era tratto anche dal figlio del grande Ernesto Muro, i quattro massimi esponenti della, della canzone napoletana d'autore, Ernesto Muro e mario Libero di Popio, Salvatore di Giacomo. Questo era Murolo, era, era Viviani, era Edoardo. Quindi per te è stata una grandissima soddisfazione anche un grande onore poter lavorare così tanti anni con lui, con un mostro sacro della musica napoletana. Un onore grandissimo, pensa che quando Fred Sinatra è venuto a Pompei, ha chiesto di Murolo, eh, è un'icona internazionale. Io ancora oggi vivo di luce riflessa, quando vado a so che la tua trasmissione... E vista di tutti i paesi del mondo io sono stato in 15 città del mondo non c'è una città che appena sbarcato non mi chiedeva della mia vita, della mia storia col grande Roberto Mugolo e a proposito di questo anche il nostro maestro Stefano Paratresi il mio eh, maestro vuole fare un, far farti una domanda perché è in collegamento ci segue eh, per tutta la puntata da casa sua vero Stefano? Sì, vero, ciao e Spedito. intanto ti volevo come fare... Me, come stai? Bene, grazie. <ride> volevo fare diciamo giusto con i consigli anche perché... Sì. perché insomma suonare con Murolo eh, vuol dire non solo essere molto preparati tecnicamente, ma avere una conoscenza della canzone napoletana eh, di, di tutte le epoche. E quindi perché? Perché eh, Murolo, come giustamente hai ricordato tu, è, secondo il parere degli esperti il più grande interprete della canzone napoletana di tutti i tempi nel senso che lui ha, ha, ha, ha prodotto un'antologia molto preziosa che è un documento che ci ha lasciato perché è un riferimento proprio di tutte le canzoni napoletane come vanno cantate e come vanno suonate ora, finita questa premessa volevo chiederti qual è il, il consiglio che tu hai eh, avuto e magari anche inaspettato e che ne hai fatto tesoro e qual è la cosa che invece che tu hai rubato al maestro nel senso nell'osservarlo non necessariamente una cosa musicale ma che tu hai rubato e hai fatto tua Sì, beh tu che sei un grande maestro comprendi bene che essere accanto a un muro appunto significa avere un certo tocco lui prediliceva molto quando io facevo il tremolo la, la nota di battuta e che sulla chitarra ha già un suo passo ma secondo il buon Roberto io avevo questo trevolo naturale che eseguivo anche senza studiare tantissime ore e lui era innamorato tutte le in persone napoletane mi faceva inserire il trevolo questa nota di battuta come il mandolino e, e, e poi c'è il fatto importante l'antologia che lui ha lasciato al mondo intero perché ovviamente lui è un caposcuola e la canzone napoletana, e lo chansoniere, come era Sergio Bruni, come altri grandi interpreti, cantanti, chitarristi. Questo era lo chansoniere, questo è lo napoletano. E in quell'antologia, eh, costruito ovviamente 60-70 anni fa, il chitarrista era Edoardo Cagliari, che è stato il mio maestro al conservatorio. Quindi una continuità, quest'anima che si impastava nella canzone napoletana. e il consiglio che indirettamente furono mi dava eh, e questa cosa straordinaria che io poi ho accumulato, che questo tocco, questo tremolo, questo modus operandi sulla chitarra, che chiamava puro, io l'ho trasferita in tutti i repertori e in tutti gli altri concetti che ho ottenuto anche con gli altri interpreti come Cadia Ricciarelli e tantissimi altri ancora con i quali ho avuto l'onore di collaborare. Ecco, spedite, invece io una curiosità, un'altra curiosità, perché so che tu hai, hai, hai suonato davanti a tre papi, quindi il santo Papa Giovanni Paolo II, eh, Papa Ratzinger e anche Papa Francesco. Ecco, ma l'emozione più grande che hai provata qual è stata? Guarda Monica, brevissimamente, perché questo veramente è un fatto bellissimo, che io mi emoziono molto, il 7 ottobre del 2003 San Giovanni Paolo II di cui poi sono diventato il presidente di un premio internazionale che a novembre ripeteremo a novembre poi celebriamo in Campania. e allora eh, il santuario di pompei mi scelse per accogliere il papa e il papa era già sofferente il 7 ottobre 2003 lui arriva con la papa mobile al sagrato del famoso santuario di pompei tra l'altro a pochi io abito a Scafari, quindi a pochi metri, a un chilometro da quel santuario, e allora il Papa si ferma con la papa Papamobile, si appoggia, come sto facendo io, con la mano la sua già sofferente fisicità, e con quegli occhioli veramente entra nel mio cuore, ascolta un pezzo sui tre che feci, poi sugli altri si avvia verso l'interno del santuario. Mi ha colpito il suo sorriso. Poi a marzo del 2007 eh, ho la fortuna di essere ricevuto da Benedetto XVI e il 12 dicembre del 2018, in occasione del trentennale delle pastorali di Natale, lo spettacolo sui tanti e del Natale de, de, del mondo che ho ideato con Roberto Muro, mi riceve Papa Francesco, Benedice è ultimo disco e siccome io ti racconto che c'erano delle contaminazioni con la musica argentina di cui lui è un cultore, si appassiona io a cappella ti faccio ascoltare uno dei brani contaminato, che è Lo Sole e Vigor. Tre incontri a me. molto importanti. Senti, maestro, prima di salutarci, vogliamo omaggiare Murolo con una canzone dal vivo? Cosa ci vuoi far ascoltare? Sì, l'accenno, Ociucciariello, che ha una storia bellissima, ma intanto te la citi. Sì. Il 1951 scritto da Murolo è un per il grande Totò. Non fa fatica, non fa non c'è da fare, non da fare, stavo un sto come se, allora so che da aspettare, e tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, Tutta la ragazza vuole aiutare e dire di noi dimenticare il suo per la strada, portava Dammi la testa, portami. Dammi la testa, portami. Dammi la testa, portami. Dammi la testa, portami. Dammi Grazie maestro, sarebbe stato bello vederti in coppia grazie con Stefano te. Paratresi, insomma, in un'altra vita. Va bene, grazie di cuore per questi grazie. bei racconti e a presto. Grazie, saluti a tutti. Saluto l'Italia, viva l'Italia nel mondo. Saluto anche Stefano Paratresi perché la nostra puntata di questo martedì è, si è conclusa, ma noi come sempre ci rivediamo domani, sempre a stessa ora, stessa rete. All'Italia con voi.